Abbiamo una quantità di domande riguardo la mascherina di PCM di oggi che è slitta venerdì, quindi scusatemi ma devo fare doverosamente una parentesi nel rispetto eh, delle esigenze dei, della maggior parte dei nostri ascoltatori che hanno figli e sono molto molto preoccupati per questa per questa per questo problema. Allora, eh, abbiamo appena pubblicato su eh, Comic Host Channel un eh, documento preparato dagli amici eh, Avvocati per la Libertà. E io vado in fiducia, l'ho scorso velocissimamente, come avevo comunicato a insegnanti e genitori nella chat stasera, ho chiesto 24 ore di tempo per poter studiare bene il DPCM con i colleghi e domani presentare un lavoro che fosse sufficientemente esaustivo per far fronte alla situazione. Vi dico solo che dal riscontro di questo documento la conclusione, ve la riporto testuale, vediamo se ci arrivo. La conclusione è, dunque, per quanto riguarda l'uso della mascherina alla scuola primaria, nulla cambia. Si continuano a rispettare le disposizioni già approvate, quali l'igienizzazione delle mani e degli ambienti, misurazione della febbre, distanziamento, eccetera. Quindi, cara Solange, eh, diamo una buona notizia ai nostri ascoltatori, ai nostri telespettatori, se si possono definire così, che nulla cambia. Infatti, eh, partiamo da un presupposto che questo DPCM annulla i precedenti. Eh, e per precedenti sono eh, mi limito, cioè, diciamo, ci si limita ad indicare gli ultimi tre, cioè dal decreto legge del 7 ottobre eh, numero 125, sono stati emessi tre dei decreti eh, del Presidente del Consiglio, questi tre eh, dpcm vengono sostituiti integralmente da questo ultimo dpcm, quindi eh, i riferimenti vanno presi qui e in questo ultimo dpcm all'articolo 1 eh, si parla chiaramente di eh, mascherina con un aggancio quasi parallelo, paritetico a quello del decreto legge iniziale e quindi non si va a toccare il eh, disciplinare che era stato dato dal Ministero dell'Istruzione. Quindi, ripeto, le mascherine devono essere abbassate, possono essere abbassate, per cui eh, con questo studio che potete scaricare dal nostro canale e che è stato fatto, ripeto, dagli Avvocati per la Libertà Nazionale, che io ringrazio, eh, potete stare tranquilli e continuare ad applicare. Tranquilli ovviamente per modo di dire, perché comunque siamo in una condizione di dittatura inaccettabile e ci auguriamo che questa situazione finisca al più presto. Eh, bene. Io eh, direi che eh, avrei anche esaurito eh, tutti gli argomenti. Eh, farei a questo punto una breve carrellata eh, delle nostre iniziative che sono in corso. Abbiamo, siamo sotto eh, deposito del, del, del ricorso altar Lazio eh, che impugna tutti i dpcm compreso l'ultimo, eh, siamo in via di deposito per il Tar Campania per l'ordinanza numero 70 eh, e le collegate, eh, poi stiamo portando avanti ancora eh, in, in domiti il deposito delle, eh, delle denunce eh, su tutto il territorio italiano, in tutte le procure d'Italia dell'iniziativa che l'amico Mariano Amici ha, eh, ha iniziato circa tre settimane fa e stiamo riempiendo tutte le procure con queste denunce contro il tampone. Eh, mi raccomando, è un'iniziativa importante che va eh, sostenuta eh, e che deve portare alla possibilità di avere qualche pubblico ministero che abbia la compiacenza di studiare il caso e di rinviare a giudizio i responsabili di questo scempio. Eh, poi eh, stiamo portando avanti eh, con, eh, insieme al Comitato eh, per le liber eh, di Liberazione della Valdaosta eh, un'azione un eh, Abbiamo intenzione di proporre ai nostri amici valdostani, dopo aver presentato, dopo aver notificato il ricorso al TAR, che è sfociato in una revoca dell'ordinanza dell eh, del, della regione, eh, stiamo valutando eh, l'opportunità di promuovere un'azione risarcitoria per il lockdown assolutamente illegittimo e assurdo che è stato inflitto al, ai cittadini delle tre regioni. Eh, delle tre comunità valdostane e che ha visto chiusi in casa ai domiciliari per eh, svariati giorni 2.800 abitanti. Eh, abbiamo poi altre iniziative come eh, ha, ha detto precedentemente eh, l'Avvocato Mauro Sandri. Eh, stiamo preparando una causa di risarcimento del danno da, da lockdown eh, che può essere proposta da chiunque e che prevede un importante risarcimento del danno. Andiamo a prenderci i nostri soldi. Eh, detto questo eh, vorrei fare una carrellata per chi eh, dei nostri ospiti ha qualcosa da dire eh, su tutto quello che è stato detto stasera o se vuole fare qualche eh, appello particolare eh, ha uno spazio di, diciamo, tre minuti. Eh, scusami, Nino, volevo solo aggiungere che, anche per la dottoressa Solange, abbiamo in corso l'appello al Consiglio di Stato contro il decreto scuola. E, ovviamente eh, abbiamo già impugnato il precedente e de decreto con tutte le linee guide annesse e connesse. E Adesso dovremmo valutare, poiché abbiamo appena presentato il reclamo al Consiglio di Stato, che non so in realtà se abbiamo già presentato, perché forse sarebbe il caso di fare una piccola aggiunta alla luce di, di questa problematica delle mascherine che è stata introdotta se vale la pena farlo. Quindi è in corso anche questo, è una, un importante reclamo che stiamo facendo al Consiglio di Stato che dovrà essere discusso in un brevissimo termine e dal quale speriamo magari di ottenere qualche risultato positivo perché è alla luce anche… pronto? Pronto? ci siamo, noi ci siamo, ah, ah, perfetto, certo. stiamo vedendo eh, due giochi di prestigio con telefonia. Eh, guarda, pur, purtroppo mi è, mi è caduta la base e, e quindi da, da questo punto di vista c'è anche questa, questa, questa importante iniziativa che nel giro, pensiamo, di poche settimane potrebbe sfociare o sfocerà sicuramente in una pronuncia e sarà interessante vedere il contenuto che questa pronuncia avrà. Quindi volevo dire, appunto, a, a tutto il mondo della scuola: Ecco, sono, sono duplicato. No, è più, è eh, vedi, eh, è bello della diretta. No, un piccolo sforzo, uno in trino e poi siamo a posto. Perdonate, Scusatemi, perdonatemi la mia. La mia scarsa cultura Mauro. informatica. Mauro. E quindi sì, voglio dire, è importante questo, questo, questo, questo ricorso perché chiaramente produrrà comunque un esito. Perché questo è molto importante, credo che il filo comune di, di questa splendida serata sia la concretezza. E noi ci mettiamo del nostro come avvocati a tentare di far sì che tutta la grandissima elaborazione intellettuale che sta uscendo da elementi eccelse che si sono, si sono rivelate in questo frangente, però tutta questa elaborazione deve sfociare in un risultato concreto. Ecco, Noi cerchiamo nel nostro piccolo di dare concretezza a tutte le grandi idee che stiamo elaborando e quindi seguiteci come sforzo perché siamo in grado comunque di dirvi che cosa accade nel reale oltre al, a quello che ci, che ci si catapulta addosso eh, ci, ci siamo anche noi che offriamo comunque un esito. Grazie. sonage a voi. Madame, prego. Allora io vorrei invitare tutti coloro che ci seguono ad invitare a loro volta tutte quelle persone che ancora sono lì no? a credere alla narrazione no? univoca che proviene da parte del diciamo, ci capiamo. Apprezzo tantissimo questa sera eh, l'intervento del eh, dottor Grossi per quanto riguarda soprattutto Uh, a parte tutta la dissertazione io già l'ho seguito e l'ho apprezzato molto ma anche per quanto riguarda la fondazione proprio di, una, di televisioni e di mezzi di comunicazione questo veramente sarebbe no, come dire, quello che serve in questo momento e anche andando oltre però quello che a noi serve no, è proprio coinvolgere mano a mano per quanto possa sembrare difficile ma coinvolgere tutte quelle persone che sono ancora lì con le mascherine a credere no, che questo governo stia facendo il nostro bene, che da un momento all'altro tutto sia giusta. Allora io sono disposta no, a fare proprio delle, nel mio piccolo e nel mio campo delle lezioni no, su quanto può accadere e sta accadendo nell'ambito scolastico. Poi eh, invito il medico, ma proprio cercando di fare opera di convincimento perché la società civile no? nel momento in cui come dicevi tu e abbiamo detto anche tante altre volte, no? nel momento in cui noi siamo tra di noi, noi sappiamo come la pensiamo, no? però andare invece no? a scalfire quelle sicurezze che detengono la maggior parte delle persone che io vedo per strada ancora lì, che sono tutti ligi e quant'altro, i veri complici sono proprio questi individui, No, che non fanno un passo avanti che non studiano, che non approfondiscono no? e che ci fanno come dire no, sono una zavorra allora perché non cerchiamo ecco questa è la parte più difficile però io sto cercando di fare questo se incontro qualcuno sto cercando di parlare, di far capire anche perché ormai ci sono delle prove, no, anche video di queste terapie intensive di questi, no, voglio dire no, si sa no, questa emergenza falsa, forzata, falsata, ma questa è alla base di tutte queste vessazioni e dello stile dittatoriale che ormai è diventato, no, come dire, no, un'abitudine proprio di gestione. E poi un'ultima domanda, la faccio sempre a voi avvocati, ma come mai, no, qui nessuno dà delle risposte? È possibile che un presidente del Consiglio, o un ministro, no? A, a, ai quali noi stiamo no, chiedendo delle risposte, nessuno di loro parli, nessuno dia una risposta, ma com'è possibile che ancora un conte si permetta di fare no, delle eh, sue performance in televisione senza un minimo di vergogna? Io questo mi chiedo e mi taccio e saluto anche tutti quanti i nostri insomma, telespettatori. Grazie Solange, ma io magari ti rispondiamo, siamo in quattro avvocati, io comincio, ti rispondo subito. Ma le risposte eh, non possiamo neanche pensare che ci arrivino, perché le uniche risposte che questi personaggi potrebbero dare, a mio avviso, sarebbero un atto di confessione. Questa è l'unica cosa che possono fare. Perché sono talmente in malafede, sono talmente eh, diciamo incastrati nella ragnatela in cui qualcuno li ha eh, avvolti, che forse l'ultimo atto che possono fare: che potranno fare: alzare il ditino, confessare e chiedere scusa. Questa è l'unica cosa che possono fare, perché ormai siamo tutti consapevoli, li vediamo anche in faccia. Cioè se tu guardi i video di un anno fa, due anni fa, di queste persone, eh, capisci la trasformazione che c'è stata. E è una trasformazione disumana. E io personalmente, come, come padre di famiglia, come essere umano, eh, provo una certa... Uh, eh, eh, non, non ti so trovare il termine, l'aggettivo giusto comunque soffro ti dico dentro soffro perché vedere esseri umani sono italiani eh? sono italiani come noi e sono consapevoli del tradimento che stanno portando avanti e sono anche consapevoli del fatto che eh, prima o poi dovranno rendere conto a qualcuno e questo credo che li terrorizzi e questo mi fa molto, molto dispiacere, onestamente, non, non ti rispondo da avvocato, ti rispondo da uomo. Qualcuno vuole dire qualcosa a proposito? Maurizio? Se vuoi, sì. Io sono un po' più pessimista di te. Credo che se anche questa sera Conte andasse in televisione a confessare tutto, la gente non ci crederebbe. Farebbe finta che non ha sentito niente. Infatti il problema è proprio questo. Perché secondo te, ma perché mettere un coprifuoco alle 18, alle 22? La risposta è molto semplice, anche perché c'è un'intervista di oggi dove non so chi la stava leggendo mentre stava parlando il dottor Grossi, qualcuno del comitato tecnico, non so chi, del governo, ha detto che il, il coprifuoco non ha alcun fondamento scientifico. Quindi, più chiaro di così, ce lo dicono. Il problema è che la gente non recepisce. E quindi è un problema puramente di, contro, di controcircuito comunicativo. Infatti il problema qual è? Del cercare di convincere le persone. Io ho provato diverse volte, per mezz'ora, a spiegare tutti i meccanismi con cui ci stanno prendendo per sedere. Le persone sembrano capire, per un giorno o due capiscono, e poi tu li incontri, dopo due settimane ti dicono esattamente la stessa cosa di prima che tu gli parlassi. Quindi, a cosa serve? Assolutamente a niente. Ecco perché è importante la proposta di Guido. Assolutamente, assolutamente. La televisione è fondamentale. E ritorno al punto di prima, perché ci tengono in casa? Perché tu in casa cosa fai? Guardi Hai opzioni: puoi bere e ubriacarti, puoi, avere un, puoi essere in ottima compagnia, oppure guardi la tv. E nel momento in cui tu per 5 o 7 sere a settimana ti rincoglionisci davanti alla tv, sei di nuovo al punto a capo. Quindi sei di nuovo completamente rincogenito dalla narrazione mainstream e quindi io credo, un'ultima cosa se la posso dire, è che in questo momento penso che la gente affronti questa situazione in maniera diversa, anche se eh, bisogna superare una cosa, che è l'individualismo. Eh, come italiani abbiamo un problema molto grande, perché ognuno pensa al proprio piccolo orticello. Cioè finché non arriva un danno al proprio, alla propria situazione personale, nessuno fa niente. Se noi riusciamo a superare questo piccolo ostacolo e riusciamo a coalizzarci, anche se non, abbiamo, non siamo danneggiati immediatamente, ma supportiamo anche gli altri, forse ce la possiamo fare, diversamente sarà molto difficile. Però ora se posso fare una piccola parentesi, il danno alla situazione personale cioè che non vogliono un danno alla situazione personale, te lo dimostrano quelli che quando ti avvicini senza mascherina fanno tre passi indietro. Perché questi furboni che hanno messo in su tutta quanto questa pantomima purtroppo, cioè sono persone molto intelligenti, non pensiamo ad avere che fa con degli stupidi, e loro non hanno bisogno di mettere in campo l'esercito. Cioè l'esercito e siamo noi cittadini, capito? Ci hanno messo gli uni contro gli altri, giocando sulla paura e sul terrore. Sicché il problema grosso è togliere la paura da, dalla testa della gente, perché, allora, io ti posso garantire che, eh, ieri sera ero qui con questi ragazzi qui del, di Bologna, di, del, del gruppo, no, e all'interno eh, c'è stato qualcuno che ha avuto... Eh, la febbre nei giorni scorsi, no? E Allora, nonostante che si fosse tutti quanti della stessa idea, nel senso che vabbè, la pensiamo tutti alla stessa maniera, però qualcuno in un angolino remoto del cervello gli è venuto il sospetto di dire, cavolo, non c'è mica il Covid. Ascolta, ma ci sei o ci fai? Covid? Quale Covid? Cioè, ma capito? Per, per cui, per quanto uno possa essere convinto, la paura è un qualche cosa... Di talmente ancestrale e sul quale loro hanno giocato in maniera così profonda che non è facile toglierla di torno. Per cui, sì, d'accordo, eh, io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto eh, Grossi. Assolutamente, perché come il mainstream ha fatto i danni che ha fatto, probabilmente utilizzando lo stesso mainstream e dando altri messaggi si può riuscire a cercare di risolvere la faccenda. Ma non è facile perché la paura gioca su un terreno fertile di persone che purtroppo cultura bassissima, perché gente che si pasce dalla mattina alla sera di Grande Fratello, l'Isola dei Famose, eccetera, da, che cosa ci possiamo aspettare da questa gente? Poco di più. E poi c'è tutta la grande massa di gente, compreso anche professionisti, che noi rappresentiamo, io personalmente rappresento l'1%, forse nemmeno delle, della, della classe medica che la pensa diversamente. Cioè, è una cosa allucinante: cioè, hanno distrutto hanno il lockdown, c'è stato, non fuori. Qui c'è stato, qui dentro c'è stato il lockdown. Capito qual è il problema? I, i, il nocciolo è tutto lì è riuscire a trovare la chiave per riuscire a dire, ragazzi, ma non c'è da avere paura. Ci hanno preso in giro dal primo momento all'ultimo, quando te gli poni davanti agli occhi la situazione: non hanno fatto le autopsie, bare false, i, i camion di, di, di Bergamo, c'era una bara dentro e perché era, puzzavano purtroppo perché l'avevano lasciato lì a marcire. Ospedali ora vuoti, la truffa dell'idrossiclorochina, i tamponi fasulli, non ce n'è uno, cioè cosa vuoi di più? Porta. Questa situazione a un anno e mezzo fa, bastava un centesimo di una situazione che si era presentata ora per far scoppiare un casino a livello mondiale, oggigiorno no, tutti zitti, imporiti e se t'azzardi apri bocca ti metto tre mascherine invece che una e lo danno tra l'altro faccio H24 e così non esci neanche di casa e se vuoi andare a pisciare ti metti anche la mascherina, cioè ragazzi... Cioè, qui purtroppo, cioè, eh, io ripeto sempre come diceva Pazzaglia quello è la notte, il livello culturale veramente è terra terra cioè, ma non si tratta di essere laureati perché cavolo nella nostra, nella nostra eh, pro, professione c'è gente ancora che oggi da sola in ambulatorio viaggio mascherina, guanti e, e, e camice Dì, ragazzi, cioè, dai, cioè, è una cosa, è allucinante è la paura quella che frega, la paura, la paura è l'ignoranza perché eh. quando te sei ignorante, nel senso che ignori, ha parlo di tutto. Sono come i bambini che hanno paura dello scarafaggio. Cavolo, ragazzi, ma lo te lo scarafaggio, è come te è un coso, è un dinosauro. Ma chi deve avere paura di due, l'uno dell'altro? Te o un dinosauro. È come dire, il dinosauro ha parlo di te. Ecco, cioè, come quella dell'elefante e del topolino. Eh dai. sì. <ride> eh, David. Sì, no, anch'io la penso nello stesso modo, sono al libido, non ho cosa dire, probabilmente il virus esiste, è esistito, è un'influenza con delle complicazioni probabilmente un attimino più importanti ma non giustifica il distruggere un PIL uh, non di una nazione, ma di svariate nazioni. Anche perché arriveremo al punto che nel pronto soccorso non vi saranno più le sedie, non si potranno più comprare le sedie o avere degli antidolorifici per, uh, per far fronte alla, alla prima necessità. Cioè, Dove prenderà la sanità i soldi per poter foraggiare queste spese necessarie eh, della, della sanità pubblica appunto non, non vi saranno più le, le entrate non vi saranno più, non vi sarà più quel gettito che ma si ha la soluzione è semplicissima è più più... basta ricominciare a ragionare noi medici perché siamo noi fondamentalmente i più grossi colpevoli di tutta questa situazione sì, sì, abbiamo sì, dovuto sì, sì. moralmente ribellarci tutti quanti eh. okay? ricominciare a pensare come un anno fa cioè un anno fa, quando avevi un paziente che aveva la tosse e la febbre, come ti comportavi? Come Io vi sono pensavi? anche molti farmacisti, vedo, che diffondono il terrore. Ma se, eh, guarda, la soluzione... Cioè vedi, nella stessa farmacia, sempre... due farmacisti, uno con la faschilina abbassata e l'altro che all'utente, al cliente dice no, se la alzi completamente... Anche il messaggio che passa a un essere pensante che discerne è un messaggio non lineare. Eh, volevo, volevo fare una puntualizzazione a quello, a ciò che ha detto David, che eh, apre un tema direi delicatissimo e eh, di capitale importanza per il sistema sanitario. Cioè tu dici dove prendono i soldi? No, no, i soldi ci sono per il sistema sanitario e li, e li iniettano i corruttori, perché Oggigiorno un letto Covid vuoto arrivi a 1.000 euro, che, che la clinica prende, o l'ospedale prende, si è occupato 2.000 euro. Ecco perché portano tutti gli asintomatici positivi e è un business. Il problema qual è, David? Che facendo così, eh, tutte le specialità, gli specialisti, le cliniche dove vai a fare l'intervento chirurgico importante al cuore, i centri oncologici di un certo livello, stanno trasformando tutto in letti Covid, perché quello è il business. E la conseguenza qual è? Io ho un caso legale che dobbiamo seguire in questi giorni, dove una cliente da due mesi e mezzo in aspettativa per essere operata la cistifelea, questa rischia di morire perché non trova un ospedale dove essere operata con una certa urgenza. e Tutti gli ospedali si, tra, si stanno trasformando, quindi la gente non può usufruire dei pronto soccorsi non può usufruire delle strutture per tutte le altre malattie, quindi il sistema sanitario sicuramente sarà penalizzato non solo per un aspetto di carattere economico, ma anche di scelta, perché ci portano verso la morte per altre cause timbrate con il, il marchio Covid-19. E ti aggiungo anche un'altra un cosa, Nino. Gli ospedali fanno finta di essere pieni per un altro motivo. A volte sono vuoti e anche le cliniche private perché fanno degli accordi con gli enti regionali per essere pagati anche soltanto per la presenza di un solo malato Covid. Quindi loro praticamente, questo è un caso che è scoppiato per esempio per la Sardegna, per due cliniche private, avevano un'ottantina di posti che hanno completamente destinato per i malati Covid che venivano pagati 1,538 euro più IVA, quindi posto assolutamente per malato Covid normale, poi per terapia semi-intensiva o medio-intensiva 900 e passa euro più IVA, ed erano pagati tutti gli 80 posti alla sola presenza di un malato. Certo. Quindi è chiaro che loro avevano interesse a tenere tutto vuoto, perché in questo modo venivano pagati giornalmente 80 per 1000 euro, 80.000 euro al giorno. David, Se ero in parte stupefatto, in parte sì, in parte annuivo, perché insomma era una cosa che non sapevo, ma al contempo dentro di me era cose come fosse qualcosa che già sapessi, perché mi aspetto di tutto mi aspetto di tutto, veramente una situazione inverosimile. Eh, mia, non mi aspettavo dalla gente questo appiattimento nei riguardi del messaggio mediatico non me l'attendevo assolutamente ma intanto ne dobbiamo prendere atto io dico che il vero potere dello Stato, il quarto potere ma il, eh, sarebbe il primo non, sono, non è né quello legislativo né quello esecutivo né quello giudiziario ma quello mediatico ormai è un dato di fatto perché eh, TV e giornali hanno evidentemente sono in grado di condizionare quella che è l'opinione pubblica in maniera non direi pregnante ma disarmante. Ecco. Bene. Bene, vi do la parola, Gra grazie anzi dell'invito dell al convegno insomma. Allora leggo l'ultima che non è una domanda, Daniela, Ambulanze che giravano a vuoto a sirene spiegate ed ora hanno ripreso a farlo. E questo è quanto. Eh, però vorrei, vorrei terminare la serata con eh, qualcosa di positivo. Vorrei ringraziare tutti i colleghi che alcuni hanno anche scritto, grazie collega Pappalardo, penalista, eh, e, e tutti i colleghi che ho conosciuto in questi giorni e che stasera ci ascoltano. Eh, perché. Purtroppo eh, questo è il momento degli avvocati eh, che devono portare avanti i diritti eh, dei cittadini e, eh, faccio un appello a tutti i colleghi che eh, si risveglino, che ritrovino il coraggio e che rileggano l'articolo 1,2 del codice deontologico. Non dico cosa dice, dico solo che è un dovere è un obbligo importante di ogni avvocato per la libertà delle persone. Eh, ringrazio tutti i presenti. Eh, faremo una puntata straordinaria molto probabilmente lunedì. Se eh, le zone rosse, zone verdi, zone gialle non impediranno a un ospite di eh, eccezionale eccezione, Maria Fidamoro, sarà nostra ospite perché porterà un tema che è le stragi di Stato e la legge sul risarcimento per le vittime delle stragi. E eh, Mai come oggi questo argomento potrebbe essere interessante perché apre uno scenario eh, dove alcuni giuristi cominciano a a concludere che stiamo parlando di strage di stato e quindi diciamo faremo un percorso di 50 anni, anzi di 70 anni di storia italiana perché Aldo Moro è stato uno dei nostri padri costituenti. Quindi in onore di questo grande statista avremo sua figlia e percorreremo alcuni tratti della storia italiana che ha un filo conduttore, eh, a dir poco, inquietante. Buonanotte a tutti e grazie.